Ciao Amici Ark, buongiorno, bentornati, benvenuti nella seconda parte del video di recensione dello Snapdragon SP 500, vediamo le funzioni più avanzate, le funzioni più volute del volo, sigla. Ok, okay Amici Ark, siamo qui, c'è molta gente intorno, siamo in un parco, la giornata è bellissima devo dire sembra primavera, non importa, vediamo di riuscire a fare queste prove di volo, uh, scusate se ogni tanto dovrò interrompermi perché per sicurezza chiaramente se arriva delle persone mi fermerò. Vediamo le funzioni più avanzate, sono sostanzialmente tre, attraverso l'applicazione, il follow me, il waypoint e poi proveremo a farlo funzionare anche con eh, la dotazione intorno a un punto di interesse. vediamole tutte insieme e prima vediamo come funziona l'applicazione. <coughs> Ok, quindi eccola qui l'applicazione, SnapTain, il drone è acceso, vedete si collega direttamente, entriamo subito nella funzione Start, a questo punto vedete il drone viene letto, in questa zona qui c'è la mappa e sono, la funzione è Return to Home, facciamo decollare il drone e vediamo come funziona, dai! Ecco, abbiamo fatto decollare, eccolo qui, sempre in overing vediamo adesso un'altra funzione proviamo a vedere se trova un punto ecco lui sta praticamente ruotando in maniera devo dire abbastanza precisa ecco non so se spero si veda rispetto a un punto di interesse. Hanno fatto un, un ottimo lavoro questi di snap-tend, devo dire veramente, veramente un ottimo lavoro. Riportiamolo in atterraggio, però prova superata. Quindi, avete visto, si imposta una, rispetto al punto in cui ci si trova una distanza di, di rotazione e lui, lui interviene e devo dire in maniera anche piuttosto precisa. Quindi, questo del punto di interesse è veramente molto, molto, molto interessante. E funziona molto bene. Giriamolo verso di noi, magari, non so se vuoi riprendere la faccia. Ecco qua, ci stiamo riprendendo. Eh, non prende il segnale dei satellite, Non so cosa dirvi amici di Comunque questa ripresa la compriamo, ecco, Riprendiamoci, così. Rigidiamoci di nuovo. Vediamo adesso, un'altra funzione che mi preme, e provare, è quella del, di levare. Ecco. La tabla adesso, la vedete, è in 8.8 GPS mode, è in AT mode, questa è una funzione che volevo provare anche l'altra volta, molto utile, molto importante, perché così impariamo meglio a usare il drone. Ecco, ho dimesso il GPS, e vabbè, ok, funziona alla grande, devo dire, sono molto molto soddisfatto, eh chiaramente il, il controllo degli stick e l'overing non sono fantastici come droni chiaramente di maggior come dire, costo però signori miei insomma non ci si può lamentare eh. vediamo adesso come funzionano i comandi utilizzando i joystick quindi vediamo se sono beh, direi che funzionano molto molto bene assolutamente sì vedete sto riprendendo il drone che si ti sta spostando direi sono molto sensibili ma anche molto precisi eh? quindi questa è una piacevole novità perché di solito eh, questi comandi tendono sempre a essere abbastanza imprecisi invece devo dire Snaptain eh, ha fatto un ottimo lavoro con eh, questi comandi questa è una notizia più, più, più che positiva eccolo qui eccolo qui davanti a noi Eccolo qua, a Snap 10 SP500, eccolo mettiamo a fare telecamera, ciao, buongiorno a tutti. Vedete quindi è un drone abbastanza stabile, no? Vedete comunque anche in hovering si comporta bene, quindi che dire, va bene? Sì, va bene. È un drone da comprare? Sì, è un drone da comprare, soprattutto come primo drone, è un, secondo me è un ottimo compromesso, insomma. Ha un prezzo abbastanza ragionevole, un prezzo ragionevole, 130 euro col coupon sconto che vedete qui in descrizione. Quindi è un drone da comprare, sì. Naturalmente non, potete, non possiamo aspettarci le prestazioni di un Mavic Mini, eh? non possiamo aspettarci le prestazioni di un drone professionale o semiprofessionale, però è un primo drone fantastico, funziona bene, si comanda bene, decolla e atterra come si deve anche delle funzioni un po' più complesse che abbiamo visto nell'applicazione come waypoint o come anche il punto di interesse quindi che dirvi facciamolo atterrare e ecco col vento vedete eh, col vento col vento naturalmente soffre un po' ma è normale è un drone anche molto leggero riportiamolo qua facciamo salutare il nostro pubblico e facciamolo atterrare allora amici knack eccolo qua Abbiamo finito il test, è ancora acceso qui. Considerazioni finali, è un ottimo drone, funziona bene, vola bene, è leggero, sotto 250 grammi, quindi questa è una cosa interessante, soprattutto per la nuova normativa, come abbiamo saputo, vedete in questo video tutto quello riguardo alla nuova normativa, quindi aspetti positivi tanti. Il primo è leggero, il secondo è affidabile, vola piuttosto bene, non vi aspettate grandi distanze, non avrebbe senso, intorno a un'altezza di 100-120 metri, 150-200 metri di distanza, non di più. Vola per circa 13-14 minuti. La funzione del GPS che si può disattivare sul radiocomando secondo me è fantastica almeno per come la vedo io è una funzione veramente interessante che lo rende un drone per iniziare fantastico proprio perché ti obbliga a imparare disattivando il GPS sicuramente siete obbligati a sapere usare meglio gli stick. Altri aspetti positivi, secondo me, sono il fatto dei braccetti che si possono ripiegare come si è visto l'altra volta. Quindi è piuttosto compatto, si porta bene lo zaino. Per il costo, il rapporto qualità-prezzo è un drone veramente da acquistare. L'applicazione l'applicazione può migliorare rispetto al precedente drone, sicuramente è migliorata molto, ha tante funzioni. Qualcuna sono riuscita a farla a partire, qualcun'altra no, eh, sarà sicuramente colpa mia. Però l'applicazione sicuramente è un settore che può migliorare. Aspetti negativi, aspetti negativi. Il primo è che ogni tanto, almeno a me, partiva così, una direzione che non era quella che io gli stavo dando. Quindi secondo me deve migliorare il collegamento del segnale fra il drone e il radiocomando. Altro aspetto negativo, secondo me il più negativo di tutti, è lei l'ottica per così dire della telecamera la risoluzione non sarebbe male ma un'ottica così aperta eh, quasi modello gopro su un drone che per sua natura vola abbastanza in alto secondo me è una cosa molto sbagliata deve avere un'ottica sicuramente più stretta insomma non una sorta di fisciaia per così dire altro aspetto negativo ma è da aspettarselo la totale mancanza di ogni tipo di sensore ma a questa cifra non è facile sicuramente potercela avere Altro aspetto positivo invece dello SnapTain è che i controlli sull'applicazione funzionano molto bene, avete visto, si riesce a controllare molto bene anche attraverso il telefonino e questo è una buona cosa, se uno non ha il radiocomando, vuole farlo volare, riesce a controllarlo piuttosto bene, molto meglio rispetto al drone precedente. Quindi, in conclusione, amici di Drone Arc, Snap 10 sb 500 da comprare, sicuramente sì, è ottimo perché si può farlo volare in Atti mode quindi imparare bene come si vola su un drone, senza avere sempre il GPS che ci aiuta. È un drone da acquistare, soprattutto come primo drone. È un Mavic Mini Kill? Sicuramente no. Non lo può essere, né per costo, né per manifattura, né per tutta una serie di questioni che facilmente potete immaginare, però è un ottimo primo drone per iniziare funziona bene si pilota bene ha tante funzioni interessanti alcune le abbiamo viste altre non mi sono partite non so perché sarà colpa mia eh, comunque ha tante funzioni interessanti. funziona bene l'applicazione da migliorare ma funziona bene i controlli sono buoni lo stick risponde bene ai comandi quindi un primo drone sicuramente da poter comprare con facilità ma soprattutto perché ci consente di volare anche in e questa è una cosa su cui io insisto sempre molto, ma secondo me è importante, e i droni che si possano attivare e disattivare il GPS direttamente dal radiocomando, ripeto, ce ne sono pochissimi, io ripeto, c'è solo il Phantom che fa questa funzione, quindi sicuramente un ottimo drone, per primo drone per imparare. Quindi, cari amici, è tutto, con Snap SP500 abbiamo finito, ci vediamo alla prossima settimana, seguite il canale, iscrivetevi, attivate la campanellina qui sotto se volete rimanere sempre aggiornati, grazie di essere iscritti, la settimana prossima non perdete il prossimo video che sarà un video fantastico, ve assicuro, una sorpresa per tutti, vi ringrazio, seguite il canale, alla prossima settimana, ciao!